Monsignor Athanasius Schneider, durante un'intervista dello scorso 6 marzo 2016, il cui testo completo in italiano è su chiesa e post concilio, ha parlato anche del cammino neocatecumenale. Mentre la tradizione viene perseguitata, ci sono certi nuovi movimenti moderni che vengono invece sostenuti parecchio. Uno di questi è la comunità di Chico. Qual è la sua opinione sul cammino neocatecumenale? Si tratta di un fenomeno molto triste e complesso. Per dirla apertamente, è un cavallo di troia nella chiesa. Li conosco molto bene perché per loro sono stato delegato apostolico per parecchi anni in Kazakhstan, a Karaganda. Ho assistito alle loro messe e ai loro incontri, e ho letto gli scritti di Kiko, il loro fondatore, per cui li conosco bene. Parlando apertamente, senza diplomazia, dico che il neocatecumenato è una comunità protestante ebraica all'interno della chiesa, che di cattolico ha solo la decorazione. L'aspetto più pericoloso riguarda l'Eucaristia, poiché l'Eucaristia è il cuore della Chiesa. Quando il cuore è in pessimo stato, l'intero corpo è in un pessimo stato. Per il neocatecumenato, l'Eucaristia è principalmente un banchetto fraterno. Quest'attitudine è protestante, tipicamente luterana e i neocatecumenali rigettano il concetto e l'insegnamento che l'Eucaristia sia un vero sacrificio. Addirittura affermano che l'insegnamento tradizionale, e il credere che l'Eucaristia sia un sacrificio, sarebbe qualcosa di non cristiano ma pagano. Questo è completamente assurdo, questo è tipicamente luterano e protestante. Durante le loro liturgie eucaristiche trattano il Santissimo Sacramento in una maniera talmente banale, che certe volte è orribile. Si siedono mentre ricevono la Santa Comunione, e disperdono frammenti perché non se ne curano, e dopo la Comunione ballano anziché pregare e adorare Gesù in silenzio. È questo che è realmente mondano, pagano, naturalistico. Il secondo pericolo è la loro ideologia. L'idea principale del neocatecumenato, stando al loro fondatore Chico Arguello, è la seguente, la chiesa avrebbe avuto una vita ideale solo fino all'epoca di Costantino, nel IV secolo solo questa sarebbe stata la vera chiesa. E con Costantino la chiesa avrebbe cominciato a degenerare, degenerazione dottrinale, liturgica e morale, sedici, e la chiesa avrebbe raggiunto il peggio di questa degenerazione dottrinale e liturgica nei decreti del concilio di Trento. In realtà è vero l'esatto contrario di tale opinione, il Concilio di Trento è stato uno dei più alti momenti della storia della Chiesa proprio a causa della chiarezza dottrinale e disciplinare. Secondo Chico, l'epoca oscura della Chiesa sarebbe durata dal IV secolo fino al Concilio Vaticano I. Sarebbe stato solo grazie al Vaticano I che la luce sarebbe giunta nella Chiesa. Questa è un'eresia perché vorrebbe insinuare che lo Spirito Santo avrebbe abbandonato la Chiesa. Ed è davvero settario e molto in linea con Martin Lutero, il quale disse che fino a lui stesso la Chiesa era nell'oscurità e che solo attraverso lui stesso la luce sarebbe tornata nella Chiesa. La posizione di Chico è fondamentalmente uguale, solo che Chico postula l'epoca oscura della Chiesa da Costantino al Vaticano I. Così i neocatecumenali fraintendono il Concilio Vaticano I. Dicono di essere apostoli del Vaticano I, per giustificare tutte le loro pratiche eretiche e gli insegnamenti eretici. Questo è un grave abuso. Com'è possibile che questa comunità sia stata ufficialmente ammessa dalla Chiesa? Questa è un'altra tragedia. Hanno costituito una potente lobby in Vaticano da almeno 30 anni. E c'è un altro inganno, in molti eventi ostentano ai vescovi parecchi frutti di conversione e molte vocazioni. Molti vescovi sono resi ciechi da tali frutti, e non notano gli errori e non li esaminano. I neocatecuminali hanno famiglie con molti figli, ed hanno un alto livello morale nella vita familiare. Questo è certamente un buon risultato, ma c'è anche la pratica esagerata di imporre alle famiglie di avere quanti più figli è possibile. Questo non è salutare. Loro affermano di accettare la humana vitae, e questo è certamente un bene. Ma in fin dei conti è certamente un'illusione, perché ci sono anche moltissimi gruppi protestanti nel mondo di oggi con un alto livello morale, che hanno anche un gran numero di figli, e che vanno a protestare contro l'ideologia gendere e l'omosessualità, e che pure accettano la humana vitae. Per me, perciò, non è un criterio decisivo di verità. Esistono un sacco di comunità protestanti che convertono tanti peccatori, gente che viveva nei vizi come alcolismo e droga. Per cui i frutti di conversione non li ritengo un criterio decisivo e non inviterei questi buoni gruppi protestanti a fare apostolato nella mia diocesi. Cosa che è invece l'illusione di tanti vescovi, che sono ammaliati dai cosiddetti frutti.